Ciao, sono Marco. Anche oggi a passeggi in questo posto meraviglioso, come vedi sono piuttosto sudato proprio perché ho corso anche oggi, senza fare cose particolarmente ardite, una corsetta, tanto per mantenere alta la fisiologia. Mantenendo alta la fisiologia di solito aumenta la creatività, aumenta la positività, eh, aumentano le endorfine positive e in più insomma il cuore si esercita, eccetera. Voglio parlarti di un sistema che usano tutti quanti che usa l'essere umano eh, per filtrare le informazioni non è una cosa voluta funziona proprio così il nostro cervello che tu lo voglia o meno funziona così a volte ci sono delle informazioni nel messaggio che noi andiamo a recepire e per messaggio intendo qualunque cosa eh, qualunque cosa io vedo è un messaggio che io vado a decodificare eh, una situazione una testo scritto, qualunque cosa, è un messaggio che io percepisco e vado a decodificare, perché capita che a volte le persone vedendo la stessa scena, vivendo la stessa situazione, ne traggono significati diversi e se te la raccontano, te la raccontano con diverse, diversi aspetti, proprio perché come ti dicevo prima ognuno di noi usa dei filtri personali, assolutamente personali, e questi filtri purtroppo purtroppo o per fortuna perché servono hanno un'utilità pratica. Questi filtri vanno a cancellare totalmente parti di quell'informazione, così come vanno per esempio a generalizzare quella informazione e vanno anche a distorcere il messaggio che tu vai a eh, recepire. Considerando questi tre passaggi è più che normale che se io e te vediamo la stessa scena e se dovessimo andare a descriverla ad una terza persona è molto probabile che ci saranno delle descrizioni differenti, a volte anche molto differenti. Questo perché automaticamente il nostro cervello lo fa, lo facciamo tutti, nessuno escluso, tutti indistintamente. Quindi non ti meravigliare se tu racconti qualche cosa a qualcuno e poi quel qualcuno riferisce la stessa cosa poi a un'altra persona che è molto diversa rispetto a quella che tu hai comunicato. Se vuoi certificare, o meglio, se vuoi essere più sicuro del messaggio che tu che arrivi eh, a destinazione più correttamente possibile, più completo possibile, è molto probabile che tu debba comunicarlo di persona detto questo io mi auguro che ti sono stato utile magari adesso hai più chiara qualche cosa in più di alcuni fatti che ti sono successi in passato o cose del genere io continuo la mia passeggiata sono quasi arrivato all'automobile e adesso mi vado a fare una doccia perché fa veramente caldo eh, ti saluto con un abbraccio ciao